Buongiorno a tutti, io sono Rodovico di Incavo e questa è la Masterclass di Power BI. Oggi andremo a vedere DAX Studio, che è uno strumento esterno che si collega alle funzionalità di Power BI oppure Power o PO di Excel. È uno strumento molto utile da eh, integrare nel, eh, nel nostro software di sviluppo, perché anche se andate in cerca di eh, altri canali YouTube che spiegano come funziona il DAX, il più delle persone lo spiega facendo delle query con DAX Studio, perché DAX Studio ci permette tra le varie cose perché poi permette di fare molte altre cose, ma diciamo la cosa principale è che ci permette di connetterci ai modelli di Power BI oppure ai modelli di Power BI o di Excel e tramite questo strumento possiamo creare delle vere e proprie query che ci danno un risultato. Quindi eh, se eh, ricordate cosa, cosa vi spiegavo, quando noi creiamo una misura dobbiamo sempre ragionare in forma aggregata in modo da avere un risultato aggregato. Però se poi andiamo a fare delle formule un po' più complesse e andiamo a mettere dentro tante cose, a volte diventa difficile il processo mentale anche di memorizzare un po' tutto quello che succede. E quindi se andiamo a creare magari dei pacchetti di tabelle, di dati aggregati, eh, non è semplice eh, magari... Eh, Mente, eh, visualizzare il dato nella nostra mente quindi riuscire a capire cosa stiamo facendo con DAX Studio possiamo fare le query e avere un risultato tabellare delle nostre query in DAX e come vi dicevo tanti canali lo spiegano utilizzando proprio questo strumento quindi è importante installarlo Integrarlo su Power BI e capire almeno come si lanciano le query, poi in seguito lo riprenderemo e vedremo anche altre funzionalità di DAX Studio. Allora, dove lo trovo e come lo installo? Andiamo sul browser, quindi andiamo su Google, qui scriviamo semplicemente DAX Studio. E il primo link che compare è duckstudio.org, questo è il sito ufficiale, quindi scaricatelo da qua. Quando arriviamo qui, qui troviamo l'installer, oppure troviamo la versione Portable, che può essere utile per chi ha dei limiti sui PC aziendali dove non è possibile installare software, magari anche chiamando il vostro help desk non vi permettono di installarlo. Col Portable avete un eseguibile che, che, che si esegue nel momento in cui lo lanciate, lo potete utilizzarlo senza installarlo nel computer, quindi nella versione portatile. Adesso prendiamo l'installer così vediamo come installarlo Quindi io qui l'ho scaricato lo Avvio, avvio l'installazione sul flash nero che avete visto alla conferma di Windows E qui mi dice che tipo di installazione andare a fare allora, eh, Duck Studio ovviamente il core, ok, che questo viene installato per forza di cose. Poi dice anche se vogliamo installare Ladin per Excel, perché se non feggo quando vado a lavorare in Excel con Power Pivot non vedrò Ladin, quindi non potrò connettermi ai modelli di eh, Excel. Lo aggiungo perché tanto non è che cambia tanto lo spazio, sono 40 MB, niente di che. Quindi va benissimo, flegare tutto. Facciamo next e poi facciamo install. In questo momento lui andrà ad installarlo. Adesso vedete Launch DAX Studio, quindi facciamo un bel finish e qui si lancia DAX Studio. Allora, quando arriviamo su questa schermata, che è stata migliorata parecchio secondo me, lui che cosa fa? Vi dice, perfetto, dammi l'indirizzo del server al quale vuoi collegarti, quindi se avete un server tabulare eh, mettete qui il link e vi potete collegare al server per andare a, a collegare il modello all'interno di DAX Studio. Però noi qui stiamo lavorando con Power BI, quindi in questo momento io ho questo report questo Power BI desktop aperto che è la lezione 38 E vedete che qui quando avrete installato DAX Studio Comparirà anche un menu con strumenti esterni Dove io ho DAX Studio e Tabular Editor che lo vedremo più avanti Anche qui io ho due scelte Quindi avvio DAX Studio e quindi vado poi sulla parte di connetti in alto a destra E prendo il Power BI che ho aperto, quindi se io ho aperto il mio modello di Power BI, lui qui me li trova, se ne ho più di uno, me ne trovo più di uno, e mi dice a quale eh, progetto vuoi collegarti, però ricordatevi, il progetto deve essere aperto, altrimenti non lo vedete. Quindi da qui potremo direttamente andare a fare connetti. Quando noi facciamo connetti, ecco che qui vediamo ehm, quello che c'è all'interno del nostro modello di dati che eh, abbiamo creato con Power BI. Lo vediamo qui e eccolo qui, è esattamente quello che abbiamo usato nella lezione precedente. Se invece non voglio avviare Duck Studio e poi premere connetti, posso andare tranquillamente su strumenti esterni e premere Duck Studio. Quando premerò qui, anzi proviamo che così vediamo come funziona, adesso l'ho chiuso, chiudiamo il browser che non ci serve più. Quindi quando andrò qui che cosa succede? Premo Duck Studio, lui si aprirà e si connetterà in automatico al mio modello senza dover fare eh, niente. Perfetto, quando siamo qui che cosa facciamo? Lui già qui ci dà delle informazioni, vedete? Eh, the simple DAX query is eh, in the form of evaluate. Praticamente noi dobbiamo sempre scrivere evaluate quando andiamo a lanciare una query. E poi qui suggerisce anche il ehm, Summarize eh, Columns e dopo vediamo proprio come eh, si utilizza. Allora qui che cosa succede? Potrei aprire il Query Builder che troviamo in alto, eccolo qua. Allora io qui potrei fare una cosa di questo tipo, vengo qua per imparare il DAX, questa è utile anche per imparare il DAX, io prendo che voglio il prodotto della tabella dei, uh, del prezzo e poi voglio la uh, misura, vedete che anche qui c'è la calcolatrice, voglio la misura della somma del prezzo che avevo creato in Power BI. Dopodiché dico che voglio anche prendere il prodotto qua sotto e voglio filtrarlo in modo che sia... Uh, che che contenga eh, ad esempio Fanta, che era una delle, delle informazioni che avevamo. Ok, fatta sta cosa, io potrei fare Run Query. Se faccio Run Query, vedete che lui, qua sotto, vediamo se mi lascia fare un po' di zoom, sì, qua sotto mi dà il risultato della query che ho fatto a sinistra. Quindi io ho tirato dentro delle informazioni, che è come se le avessi tirate dentro su un oggetto visual di Power BI, e lui mi restituisce una tabella, se tolgo il filtro e faccio Run Query qua sotto vedete che mi restituisce esattamente la tabella del prezzo Però la cosa interessante di questa cosa è che qui addirittura vediamo il bottoncino Edit Query Quindi se io premo su questo Edit Query mi compare la query DAX che mi permette di creare questa tabellina per, per capire, se io prendo questo codice qua, vedete, evaluate, noi dobbiamo sempre scriverlo per poter eseguire delle query. E poi lui scrive questa cosa, i commenti sono in verde, con slash, asterisco, asterisco slash, tutto quello che c'è in mezzo è un commento. Quindi se io adesso prendo questo codice, per farvi un esempio, vengo di qua, vengo qua e dico, perfetto, facciamo una nuova tabella. Quando faccio una nuova tabella, lui mi dice, tabella di test, tb test ad esempio, no? E qui gli devo dare del DAX, quindi se prendo esattamente quello che ho eh, inserito, tolgo l'order by che non serve a nulla, che ho preso da, da DAX Studio e premo invio, vediamo che creo esattamente in DAX una tabella. E qui sulla destra vedete che compare una tabella con la calcolatrice, perché ho creato una tabella fisica all'interno del mio modello, ma senza passare per Power Query. Ho creato proprio una tabella in DAX. Questo è. Molto interessante perché capiamo che possiamo andare a creare anche tabelle in DAX. E questo strumento ci diventa molto utile perché magari dobbiamo fare una tabella derivata eh, per qualche motivo e qui possiamo andare a creare il codice in automatico senza nessun tipo di eh, problema. Questo è un tipo eh, di, modo, di un, un modo per andare ad utilizzare il, lo strumento e imparare un po' il DAX. Però adesso vediamo un'altra cosa, quindi togliamo tutta questa cosa, togliamo anche questi campi qua. E il query builder adesso non ci interessa, quindi vediamo query builder, abbiamo un play qua giù e abbiamo un run qua su, sono due cose diverse perché il query builder funziona con quello che mettiamo qua. Adesso io tolgo il query builder e andiamo qua e facciamo una vera query, quindi abbiamo capito che dobbiamo scrivere evaluate sempre prima di andare a scrivere una qualsiasi query. E qui che cosa devo andare a scriverci? Allora dovrei andare a inserire il contenuto che mi interessa, quindi ad esempio tiro dentro questa misura. Se noi però eseguiamo questa query, facciamo un run, non basta perché vedete che dà ancora errore. Qui per poter avere il risultato noi dobbiamo definire una tabella. Allora un sistema è che eh, ci portiamo a capo questa informazione. E qui andiamo a inserire le eh, parentesi eh, graffa, quindi facciamo la graffa in apertura, poi andiamo sotto e facciamo la graffa in chiusura. Per chi non sa come si crea la grafica, la, la graffa, si va sulla tastiera, quindi togliamo questo, E maiusc, altgr e qui ci sono le due graffe nella tastiera, che sono dove ci sono praticamente le parentesi quadre. Bene, capito questo, vedete che se io adesso vado a lanciarlo, ottengo effettivamente il risultato che mi aspetto. Se poi voglio inserire un'altra informazione, faccio una virgola e trascino, drag and drop, sempre un'altra misura. Se io adesso lancio questa cosa, però vedete che me le mette in riga, non me le mette in colonna l'informazione, perché lui quando trova una virgola le definisce come colonna riga 1, riga 2. Se voglio definire colonne singole, devo utilizzare la parentesi tonda, quindi vengo qui e aggiungo una bella parentesi tonda. A questo punto, quello che è all'interno delle parentesi tonde, vengono definite come campi eh, a sé stanti. Quindi se vado ad eseguire, vedete che adesso il, eh, il risultato va in riga. Abbiamo valore 1 e valore 2. Poi come cambiare i nomi dei campi lo capiamo in, eh, tra poco. Se poi voglio inserire una nuova eh, riga, quindi potrei fare eh, virgola, vengo qua, faccio sempre la... La tonda, posso mettere anche un'altra misura e qua ci metto magari addirittura anche questa e poi chiudo. Se adesso eseguo questa query vedete che ho informazioni differenti, quindi ho sempre due campi perché questo campo corrisponde al primo campo che c'è sull'altra riga eh, che ho fatto con la tonda e questo campo corrisponde a questo, quindi posso andare a ottenere questo tipo di eh, risultati. Questo è un inizio per capire come fare a scrivere le prime query e, e vedere anche il risultato delle eh, misure. Se sì, io adesso tiro dentro questo, faccio virgola e poi ci metto questo e lancio la query, vedete che va in errore. Questa cosa non la possiamo fare, possiamo fare con le graffe, possiamo solo andare a tirarci giù le, le misure andare a vedere come, eh, eh, che risultato ci eh, danno. Per andare oltre che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a fare un Summarize Column, quindi possiamo togliere le eh, graffe e introduciamo una nuova funzione, quindi qua potremmo scrivere Summarize. Um, summarize Columns, questa qui Ok E poi qui che cosa gli vado a dire? Praticamente io apro la tonda, posso andare eh, a capo e gli dico Guarda dammi la um, vendita e prodotto ad esempio andiamo qui che prendiamo le, le informazioni dati tabella dei fatti Anzi prendiamolo direttamente dalla tabella delle dimensioni che è questa Quindi prendiamo il eh, prodotto e poi faccio una virgola Perfetto, qua sotto adesso gli devo dare ad esempio uh, la mia misura e voglio avere il sum di prezzo, che è questa. Allora, quando io vado a prendere una misura, oppure poi vado a fare una formula, comunque sulla sinistra va definito il nome risultante di questa misura, perché qui uscirà il campo prodotto e qui è una misura che abbiamo visto prima che dava value 1, value 2. Quindi se io vengo qua gli dico sum prezzo, sum prezzo, e poi vado praticamente sotto e chiudo la tonda del mio summarize column. Se vado ad eseguire questa query, ecco che ottengo esattamente il risultato: quindi summarize column, eh, prezzo prodotto, sum di prezzo, eh, prezzo. Se io qui faccio solo sum e lancio, vedete che il nome della colonna esce sum, quindi sum, prezzo, va proprio fatto così. Ipotizziamo che qui invece voglio andare a creare una misura per vedere un attimino come funziona. Quindi prima l'avevamo creata in. Um, Power BI e adesso lo vogliamo creare in DAX Studio quindi questa uh, misura qua non c'è più vogliamo andare a creare ad esempio quella del totale del venduto quindi come facciamo? qui andiamo a fare come facciamo sumx poi abbiamo detto che dobbiamo andare alla tabella da iterare che era quella delle vendite poi facciamo una virgola e gli diciamo quantità che eh, vogliamo andare a moltiplicare la quantità vendite Anzi, possiamo fare così: drag and drop, scriviamo dentro, così ci scrive tutto in automatico. Per related, avevamo detto che dovevamo fare del prezzo unitario. Eccolo qua. Se noi adesso qui andiamo e chiudiamo la tonda del relate e la tonda del SMX e andiamo a eseguire questa query, vedete che vado a ottenere esattamente quello che avevamo creato nel primo risultato della di un paio di lezioni fa. Quindi questo è per andare a creare le query, possiamo usare summarize Column oppure le graffe se dobbiamo andare a, a controllare il risultato delle eh, misure a livello aggregato. Questo è giusto un accenno per iniziare ad utilizzare il DAX. Poi nella prossima lezione entreremo eh, nella parte di eh, contesto di filtri e andremo proprio a fare delle query qui perché andremo ad ottenere delle tabelle filtrate dal nostro modello, quindi dal nostro modello abbiamo n tabelle, e qui andremo proprio a vedere come applicare i filtri, i contesti di filtri, e vediamo che cosa succede quando uh, andiamo ad applicare alcuni contesti di filtri sui dati, Insomma, così vediamo esattamente cosa uh, accade, cosa che non potremo fare in uh, Power BI se non andare a fare l'oggetto visual, e poi testare le misure di volta in volta, di qui è molto più uh, pratico. Bene anche con questa lezione è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel like al video, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, se invece vorrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale pensate magari a stipulare un abbonamento, oppure se volete sostenermi in altro modo in descrizione trovate il link Amazon prima di acquistare qualsiasi cosa su Amazon, magari passate per i miei link, anche se il prodotto non corrisponde a quello che volete acquistare comunque mi viene riconosciuto qualcosa perché passate attraverso i miei link. Oppure i gadget del canale BI for you, Business Intelligence for per Voi, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle eh, mie live e che propongo appunto a voi come, come studio. Diciamo. E niente, vi ringrazio molto per avermi seguito. Ci vediamo alla prossima lezione. Presto, ciao!